Posso scegliere il partner per lavorare come rappresentante? Eh, dipende. Diciamo che da una parte è sconsigliato, perché eh, almeno se il partner è presente lascio che osservi tutto quello che viene fuori. Mi è capitato in una costellazione che eh, sia stato scelto il partner per rappresentare se stesso e con mio stupore quello che è venuto fuori è che il partner ha vissuto l'esperienza di quello che l'altro proiettava su di lui quindi non era lui in quel momento ma quello che eh, l'altro eh, si viveva nei suoi confronti ed è stato molto interessante per cui può capitare che eh, in certi casi sento che è il momento quel partner venga coinvolto anche lui eh, se, eh, ovviamente è in grado di eh, lasciare entrare queste informazioni che sono completamente nuove.